Tchau! anche quest'oggi siete stati tantissimi come sempre ci salutiamo nel post per raccontarci un po' quello che ci siamo detti, beh ci siamo fatti gli auguri sicuramente di, di Natale vi ho chiesto com'era andata, mi avete raccontato anche questi eh, regali che avete ricevuto che magari non sono stati proprio il top, non vi sono piaciuti, e come ad esempio la turista che ha ricevuto questo zaino insomma eh, tutto colorato e che come diceva lui ehm, era da trekki in quei colori rossoneri a lui che è interista da una vita da oltre 60 anni oppure chi invece ha ricevuto un pigiama brutto o magari nero azzurro e che quindi ha messo nell'armadio nell come eh, il maestro Domenico Guariglia o chi ha ricevuto un libro che parlava di storia, ma in realtà erano tutte eh, informazioni sbagliate su quello che era la storia. Vabbè, Insomma, eh, in qualche modo abbiamo così raccontato questi, questi regali non molto apprezzati, ma anche di chi, ad esempio, ha cambiato auto e che in qualche modo è rimasto contento no, dell'acquisto del, dell fatto, e anche i ragazzi perché è un modo per poter viaggiare eh, tutti insieme e ripartire. Ecco, perché questa è la ripartenza. Insomma, poi mi avete parlato insomma, di quello che è stato il vostro pranzo di Natale, cosa avete mangiato, cucinato, chi invece come i pacchi che già è la ripresa insomma, di, quello che è stato, eh, di quello che sarà il cenone, quindi a iniziare a cucinare per il cenone. E poi si è parlato di viaggi, come sempre, il tartaruga che il 30 partirà, andrà sulla neve col suo camper e saremo curiosi di seguire anche le sue avventure e chi ancora in qualche modo invece eh, si eh, rimane a casa o chi eh, insomma con amici magari gioca e passa una serata a un fine 2021-2022 un pochettino alternativo. Eh, mi avete raccontato anche un po' di paesi da visitare, eh, sì come vi dicevo io non ho trovato niente da andare a visitare insomma a fine, a fine anno però magari andrò nella Liguria di eh, Ponente eh, giocando un pochettino, ho fatto un piccolo scherzo ma sì nella Liguria di Ponente io vado e magari tornerò eh, ad albenga e cercherò insomma di visitare qualche eh, qualche luogo eh, magari qualche ehm, posto nell'entroterra perché ci sono dei borghi bellissimi come fino borgo come Triora, come seborga insomma eh, questi alcuni li ho già anche visitati eh, per cui insomma mi piacerebbe perché no eh, vedere e scoprire anche qualcosa d'altro qualche camminata a raccontarvi qualcosa perché mi avete detto che vi piace quando vi racconto insomma i luoghi ma eh, <ride> vi porto un pochettino a, a, a viaggiare, come mettiamola così eh, poi c'è chi ha detto eh, hai raggiunto 71.000 iscritti insomma siete veramente tantissimi ma siete stati tantissimi anche oggi per cui grazie perché insomma mi siete vicino ecco continuate a seguirmi e poi io vi ho portato in quello che è la musica e allora abbiamo ascoltato un brano di um, David Bowie dal film Absolute Beginners e poi ci siamo ascoltati anche un brano dei Police Every, Take you, uh, Every Break You Take che è stato uno eh, insomma, dei, dei, dei, dei brani più, diciamo così, più storici proprio dei Police scritto da Sting e come dicevamo con una storia particolare perché um, insomma non si parla solo d'amore ma in realtà si parla sia sì della sua storia, eh, del suo divorzio che avveniva in quel periodo ma anche c'è cioè, chi dice che eh, insomma, in qualche modo raccontava anche un po' la storia eh, della lotta eh, degli operai eh, di quel periodo quindi insomma ehm, anche in questo caso scopriamo anche dei temi un po' diversi legati a quelle che sono le canzoni eh, niente, quindi intanto <coughs> grazie ancora e come sempre vi auguro un buon fine 2021, buon inizio 2022, ci ritroveremo sicuramente nei prossimi martedì e come sempre vi do appuntamento anche su Patreon, se volete venire a trovare insieme a noi sulla radio e poi se volete iscrivermi o mandarmi delle foto dei vostri luoghi, del cuore imh.libero.it vi mando un abbraccio, un bacio e ci vediamo nell'anno nuovo